Charlie Zetteron, i segreti della sua beauty routine da mamma e star. Capelli biondi, occhi color dellacqua e un fisico che farebbe invidia a qualsiasi top model, Charlie Zetteron ha trovato il suo elisir di bellezza e ha deciso di condividerlo. Nonostante i suoi mille impegni di attrice, attivista e soprattutto mamma. Lattrice riesce comunque a ritagliarsi un po' di tempo da dedicare alla cura del corpo. La sua beauty routine si basa su alcuni passaggi semplici, ma efficaci, ecco svelati i suoi segreti di bellezza. Charlie Zetteron è la più bella del reame. I principali segreti di bellezza di Charlie Zetteron sono la dieta e l'allenamento sportivo, l'attrice segue la famosa dieta M Kate, che consiste in un regime detox che punta a eliminare grassi e alimenti raffinati, così da sgonfiare il giro vita e acquisire una sensazione di benessere. La sua giornata inizia quindi con acqua calda e limone e prosegue poi con sei spuntini in modo tale da tenere il metabolismo sempre attivo. Cibi spazzatura e alcol vengono annullati in modo definitivo e tè e tisane sostituiscono completamente il consumo di caffè. La dieta, però, per essere realmente efficace, deve essere accompagnata ad un'attività fisica adeguata, oltre a dedicarsi allo yoga e pilates. Perfetti per ritrovare la concentrazione e la serenità, il vero segreto di Charlie Z si chiama soul kickle, ed è un tipo di spinning eseguito a lume di candela che stimola tutti i muscoli del corpo e purifica la mente. Questa disciplina ha riscosso un grandissimo successo tra le star di Hollywood perché permette di unire la cura del corpo a quella dello spirito in modo molto equilibrato. Mille impegni per Charlie Charlize, il segreto del successo. Considerata a tutti gli effetti una delle star più apprezzate a livello internazionale, la Teron ha dimostrato al mondo quanto una donna possa essere forte ed indipendente. La parola chiave è determinazione, grazie al suo coraggio e alla sua dedizione, lattrice è riuscita a realizzare gran parte dei suoi sogni. Oltre ad avere una carriera e una popolarità straordinaria, Charlie ha coronato il suo desiderio di essere mamma, adottando i suoi due splendidi bambini, nonostante non avesse un compagno. Una volta diventata genitore è riuscita a conciliare in modo perfetto il suo essere attrice e madre, segue con grande attenzione leducazione dei suoi figli e continua anche a partecipare a progetti professionali di grandissima qualità. Unaltra parte della sua vita è dedicata poi alle attività di carattere umanitario, da sempre impegnata nel sociale, la Terona ha fatto dei problemi del mondo la sua bandiera. In particolare l'attrice si dedica con grande intensità ai problemi del Sudafrica, specialmente l'epidemia di che ha colpito la popolazione locale. Grazie al suo impegno e alla sua grande popolarità, Laterona ha aperto un dialogo importante su molte di queste tematiche, stimolando una riflessione priva di qualsiasi stereotipo. I suoi fan la ammirano molto anche per questo suo coraggio, madre e donna in carriera, Charlie Charlize ha deciso di non mettere fine alla parola sogno e fa di tutto per trasformare la sua vita e quella degli altri in un autentico capolavoro.